Ciao, mi chiamo Dimitri e ho deciso di fare questo corso del cioccolato perché la mia attività si sviluppa sui macchinari e lavorando anche con l'estero ho deciso di provare qualcosa di nuovo. L'Accademia mi è stata utile perché ho scoperto molti processi che non sapevo tipo ad esempio fare le praline, le ganache, uova di Pasqua decorate quella è la mia passione, che ho provato a fare a casa ma non riuscirono quindi mi hanno spiegato tutta la tecnica e anche il cioccolato artistico è stata una cosa nuova per me dove ho trovato, diciamo, ispirazione è una cosa che penso che svilupperò molto interessante è stato il processo del bar, proprio dove vedi la, come nasce il cioccolato non è la solita tavoletta che si compra al supermercato ma te la crei te e vedi proprio la creazione del, di questo buon prodotto di questo cioccolato che puoi variare tutte le forme che vuoi e i gusti li fai come vuoi te ho scelto l'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani guardando scegliendo diversi corsi e mi è piaciuto che si lavora tre settimane intensive solo col cioccolato. È una parte di teoria, ma la gran parte si lavora con le proprie mani, ci si sporca e si impara proprio a malleare questo prodotto. Primo giorno, subito dal primo giorno del corso, quando sono venuto, mi è piaciuto lo staff, la direttrice e i suoi collaboratori molto disponibili e anche pazienti rispondendo a tutte le domande stupide che si fanno quando uno non sa di cosa parla, sono stati molto gentili e mi hanno aiutato molto in questa, in questa avventura. Sono entrato nell'Accademia partendo da zero, non conoscendo niente del cioccolato, sapendo solo che cos'è come nome e dopo tre settimane ho imparato che cos'è, so cos'è il cioccolato vero e proprio, proprio, facendolo da solo con il B2 Bar. I miei obiettivi futuri è aprire un'attività di bar, magari anche di pralineria in Russia.